Chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. All'uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico. E l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo.